Un Natale di pochi anni fa ho ricevuto in regalo un corso di fotografia. Non ci potevo credere. Un corso vero, di quelli con fotografi veri e macchine fotografiche altrettanto vere. Mi sembrava di sognare. Le lezioni del corso ci hanno portato in giro per Torino. Dovevamo fotografare una piazza, una via, un angolo della città per scoprire una nuova confidenza con lo spazio intorno a noi. Vi renderete conto che pur fotografando uno stesso luogo, la foto di ognuno sarà completamente diversa dalle altre, ci dicevano. Non ci potevo credere, ma era veramente così. Piazza Vittorio, sette macchine fotografiche e sette risultati differenti. Quel giorno ho capito davvero che anche se ciò che abbiamo davanti può sembrare sempre uguale, immutato, il piacere di raccontarlo sta tutto nella scoperta di un punto di vista, sempre nuovo, diverso perché sono infiniti modi per dar voce allo spazio che viviamo. Questa curiosità la conservo ancora come un piccolo tesoro che non sapevo di avere tra le mani. Torino è per me la casa di tutta una vita, e lì da sempre, e la dai per scontata, perché sei certo di conoscerla in ogni suo angolo e lasci che l'occhio un po' stanco scorra su tutto, senza più stupirsi di niente. Piazza Vittorio e la Gran Madre, con il loro fascino d'altri tempi. Le linee e i colori di parco d'ora, che nei giorni di pioggia ammirano il proprio riflesso nelle pozzanghere. Piazza San Carlo, un bianco gioiello barocco stretto tra il pavè e il cielo. Porta palazzo e i suoi colori, che si svegliano prima dell'alba. Però poi la difendi con tenacia e la mostri con orgoglio al primo ospite che busta alla tua porta, perché questa città così scontata, in fondo è sempre mia, intimamente mi appartiene. con Le sue vie strette e quell'aria da salotto borghese. E i suoi inquilini dicono un po' false e cortesi. Non la vedo con occhi da straniera, ma l'attraverso con uno sguardo familiare e ogni giorno scopro quanto queste geometrie viste e riviste siano capaci di rinnovare il mio stupore. Attraverso l'obiettivo mi sembra di frugare, non vista, nella vita segreta di ciò che mi circonda per esplorare altri mondi possibili grazie a questo esercizio quotidiano di fantasia. Ho scoperto così una città ancora più familiare, perché non è solo mia, ma di tutti, condivisa. E sospesa tra oggi e ieri, in bilico sul filo di storie ed esperienze di chi la vive e l'ha vissuta. Basta guardarsi attorno per accorgersi che nelle silhouette eleganti dei palazzi e nelle geometrie dei suoi portoni qualcosa in silenzio si trasforma quattro case che conservano memorie e segreti di tutte le famiglie che le hanno abitate osservo monumenti che continuano da secoli a vegliare sui passanti indaffarati scelgo uomini e donne in cui mi imbatto per la strada e mi perdo a immaginare che erano qui anche 50 anni fa o magari ci capitano oggi per la prima volta penso a chi forse arriva da lontano e a chi come me si muove in palazzi che conosce da sempre Palazzo Madama che con le sue linee barocche abbraccia la sua dolce metà medievale. La signora sovrappensiero che aspetta il trama alla fermata. Proprio lì dove, 70 anni fa, altri torinesi si accalcavano per un passaggio. Qualche muro abbandonato, ingrigito dal tempo e colorato dai murales. Qualche persona che oggi, come ieri, cerca riparo sotto i portici del centro nelle giornate di brutto tempo la strada di casa a cui faccio ritorno alla fine di ogni giornata e che sicuramente è stata casa per chissà quant'altra gente. Come i cortili che si nascondono dietro portoni a volte socchiusi, la mia Torino nasconde le sfaccettature, i volti e i ricordi dei secoli che si porta sulle spalle. Questa pluralità è il punto di vista che mi resta. Quindi, appena posso, esco di casa, mi tiro dietro alla porta ed ecco, sono a casa.